Zombie Apocalypse Buon pomeriggio ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che è criccio. Eh, dunque, sì, eh, ricomincio con i video che è criccio perché mi piacciono tantissimo. Adoro farli e adoro anche sentirli dagli, dalle altre ragazze youtuber. E eh, nulla. Allora. Come state? Spero bene. Eh, nulla. Eh, oggi, eh, in tutta la mattinata, ho cercato di fare tutte le mie cose, sistemare cose varie. Eh, adesso eh, mi sono voluto un attimo a dedicare a voi e, e nulla. Quindi spero che questo video vi possa piacere e eh, eh, nel frattempo eh, mi sono saluta qui questo belletto dove voglio chiacchierare con voi e dirvi un po' di tutto e di più allora comincio col dirvi che appena posso fare qualche altro video di make up perché ancora non ne ho fatto neanche uno, non so il perché e, e poi ne farò anche video di polizia, queste cose qui perché non ho ancora capito perché non riesco a farne boh, forse sarà il tempo, non no, no. Non c'entra che non ho voglia perché non è vero, non è che non ho voglia, non, ho, non, non riesco mai a avere il tempo, un po' perché mi dimentico, ed è la verità, un po' perché mi faccio prendere dalla fretta di voler puli pulire la casa in fretta, infatti, sì, pulire la casa perché un po' ho imprevisti, quindi insomma tante cose sono in mezzo che non sto qua a riportarvi perché non mi sembra il caso. E, e nulla, come sto io? Stupendo, dai ragazzi, si tira avanti. E... Ah, se mi vedete con queste cuffie è perché così spero che mi sentiate bene, ma tanto vabbè, poi vado a rimediare col, con iMovie perché sto editando da iMovie con l'iPhone, mentre appena registro un altro video registro con questo qua Xiaomi. E niente. Per dirvi tutto ciò che eh, volevo solo sapere se vi interessavano questi video chichericci e mh, nulla, appunto oggi non ho fatto granché, è solo un video chichericcio che, riccio, che non, non credo che porti a nulla ma tanto per farvi un po' di compagnia, ho fatto una live ma alla fine non ho voluto fare la live e vabbè, quindi niente eh, ragazze, aspetta una seconda che qui la inquadratura è un po' storta ok perfetto spero che non sia più storta ma vabbè io non è che sono molto esperta di in inquadrature però pu... fatemi sapere nei commenti se l'inquadratura è perfetta o meno e nulla cosa ho detto qui? In tre minuti di video che allora in, questi, in questo periodo ho avuto un mal di denti pazzesco ma vabbè dettagli quando mai io non sto bene ma vabbè um, ma il resto è tutto ok tutto a posto a parte la pausa periodica che ho avuto da, da youtube da tutti i social prima o poi riprenderò a fare tanti altri video a stare su, su, su instagram su facebook e tiktok ci provo, ma non lo so, vediamo perché, boh, non ne ho idea, sinceramente grazie. Cioè, io ho tante cose da, da proporvi, però poi non ho idea di quale voglio proporvi. Sono tante le idee che ho da raccivolare, prendere e buttare, prima di, cioè non buttare, che voglio dire, prima di prenderle e poi metterle... Eh, editarle eccetera e pubblicarle su youtube o su instagram quindi vediamo un po cosa posso fare perché non ne ho idea ancora nulla tra l'altro sono le adesso sono le 14 e 9 minuti ma vabbè dettagli e nulla quindi ragazze non so ancora io neanche cosa riuscirò a combinare oggi per questi video ma speriamo bene perché sinceramente eh, boh, devo trovare il modo in cui voglio tirare fuori tirare fuori queste idee cioè le idee vi ripeto ce l'ho ribadisco che ce l'ho però non so come proporvele perché voglio trovare uno status ovvero come suol dire non uno status che ti dico vabbè, un, un modo una posizione in cui mi viene meglio a me sì, vabbè, le angolazioni per fare i video ce l'ho, solo che non ho ancora capito come posizionare la telecamera e via discorrendo, quindi sapete bene che la mia, anzi se non l'avete ancora capito, ve lo dico io, sono una, in una come dire, sono in una situazione che non so neanche io come mettermi. Vabbè, prima o poi si farà tutto quanto, non c'è bisogno di avere tutta sta fretta. No, sono io che ho fretta, perché mi piace fare video, ma non so mai come posizionare il telefono, il cavalletto e tutto lì, e boh, se no argomenti ne avrei di fuori, per il mio canale YouTube inerente al make-up e alle pulizie, ma vabbè, niente, dettagli. <ride> a proposito, vorrei fare video delle pulizie, l'ho già detto, non sto qua a ripeterlo perché l'ho già detto migliaia di volte, e... Eh, voglio anche fare il video dei, di come pulisco la casa cioè non come la pulisco ma sì anche quello eh, i dettagli che utilizzo quelli proprio, quelli proprio specifici per la casa esattamente per la casa e nulla mm. che altro dirvi? basta ragazze io penso di avervi detto tutto ma um, un altro particolare sì eh, come cura i miei capelli perché in parte non l'ho ancora detto o oh sì ho detto come cura i miei capelli mi pare di no non ho fatto un video approfondito di come curo i miei capelli già potrei farlo forse sarebbe interessante non ne ho idea però ci posso provare e niente ragazze per adesso è tutto io eh, mi congedo da questo video che ho fatto, nel senso che vi lascio a, a un altro video che sarà dopo. Ciao ragazze, e ci vediamo a dopo se riesco, se no si vedrà domani, perché non si sa mai. Ciao. Non si sa mai nel senso che, nel senso che non, non lo so neanche io se riesco a, a fare far tutti i video che vorrei fare, ma ci provo. Non mi intento, ma ci proverò. Ciao.